per amore di Dio, di in totale e piena libertà, ognuno di loro, ognuno farà per conto proprio, e, ha deciso di servire l'uomo, ma l'uomo, attenti, questo è molto importante, non in quanto eh, fatto immagine e somiglianza di Dio, che è una caratteristica biblica dell'uomo e non è detto dell'angelo, con buona pace di tutta la teologia classica, biblicamente questo non è scritto, eh, ci si arriva per altri ragionamenti, ma io non sono di quell'idea, quindi limitiamoci alle scritture, ma l'uomo è il vertice materiale e spirituale del creato, quindi l'angelo nell'uomo, pur essendo di dignità superiore, perché è puro spirito, per amore serve la materia, cioè l'uomo. Questo fa saltare completamente il banco del dualismo manicheo-gnostico, perché la materia, essendo stata creata tov, tov, neod, tov neod, molto buona, nell'uomo, l'uomo è eh, posto come segno di amore tra Dio e gli angeli. L'uomo è posto come segno di amore tra Dio e gli angeli. Quindi parliamo di questi angeli. Nel Nuovo Testamento, ma in modo particolare nei Vangeli, dobbiamo vedere alcune particolarità. La prima, nel Vangelo di Giovanni la presenza angelica è ridotta praticamente al, al lumicino. Oh, mi sono preso a briga di Cosa molto semplice di vedere le citazioni. Allora, un angelo gli ha parlato, capitolo 12, versetto 29, in un momento particolare eh, di un, un messaggio forte, teoforico di Cristo. Si ode questa, questo tuono, questo rombo, che gli astanti attribuiscono all'angelo, a un angelo che gli avrebbe parlato. Voi direte, ma perché ci sono solo tre citazioni angeliche nel Vangelo di Giovanni? Ve lo dico dopo che vi ho detto le altre due. L'altra citazione nel Vangelo di Giovanni, <coughs> scusate, l'abbiamo nel capitolo, chiaramente nel capitolo, nel capitolo 20. Nel capitolo 20, quindi Gesù ovviamente risorge e la Maddalena vide due angeli vestiti di bianco al sepolcro vuoto. La terza citazione è all'inizio del Vangelo di Giovanni, è una citazione della, della Torah, quella della scala di Yaakov a Betel. Gli angeli di Dio salivano e scendevano sul, saliranno e scenderanno sul figlio dell'uomo come salirono e scesero su Iacov perché quella era la porta del cielo la no? casa di Dio è la porta del cielo ecco perché mentre per esempio in Matteo è molto più presente eccetera in maniera macroscopica perché Giovanni attenzione essendo ci mettiamo tutto, tutta la letteratura giovannea Nuovo Testamento. Giovanni, scrivendo un Vangelo sacerdotale, state attenti perché qui non voglio che mi fra fraintendiate, perché nel corso di Soteriologia ne abbiamo già parlato più volte. Nell'ambiente sacerdotale gli angeli, pensate che ai i saducei che erano tutti sacerdoti non, non ci credevano, gli angeli, pur esistendo, eh, attenzione, gli angeli erano secondo loro, loro stessi. E, post mortem, ogni tzaddik era, pur essendo uomo, uomo di materia cadaverica, però poi dopo nello spirito sempre vivo, erano così lucenti, brucianti, tutti i termini che si dicono agli angeli, davanti al trono di Dio. Quindi erano come angeli anche loro. Tant'è che l'interpretazione unica che noi troviamo nei testi eh, giudaici dell'epoca di Cristo, non solo a Qumran, anche, anche in letteratura diciamo coeva e, e non solo di matrice sacerdotale, quando va a interpretare cosa vide Giacobbe, cos'era questa scala, c'è una concordanza eccezionale. Quella scala era, sì, la scala dove salivano e scendevano gli angeli, ma gli angeli sono i sacerdoti che salgono e scendono le scale del Tempio, non la rampa dell'altare, che quella era una rampa, ma le salgono e scendono le, sa le, le scale del Tempio. Quindi loro vedevano così, interpretavano così. Non che non fosse, successo la, che sia, non fosse successa la visione di Giacobbe, no, però l'interpretazione era quella. Quindi nel Vangelo di Giovanni l'angelo è davvero praticamente inesistente perché c'è una citazione ovviamente di Torah c'è ehm, ecco, l'unica diciamo corposa che è molto simile anche ai sinottici è quella della Maddalena perché l'altra citazione come abbiamo visto prima non, non, sì, non, eh, è la voce che si, si, che si sente dall'alto ma non c'è proprio una presenza angelica che prende, parla, dice, eccetera. Quindi sono, sono tre citazioni veramente minimali. Io vi dico sempre, vi dico sempre a tutti, quando mi, mi telefonate così, e mi chiedete alcune cose anche ad persona nelle mie conversazioni telefoniche con voi che hanno lo stesso valore, a mio avviso, dei video, forse di più, ehm, io dico sempre che quando si studia, la scrittura e la teologia in generale, ma la scrittura in modo particolare, è importantissimo fare l'enfasi su ciò che noi, su ciò che è documentato, va studiato, approfondito, eh, bisogna vedere tutti i testi paralleli, tutto quello che insomma avete capito un po' come la modalità, poi tanti di voi hanno studiato, studiano o hanno titoli anche in teologia, quindi non è un problema. Dico delle ovvietà, ma bisogna quindi fare, fare mente locale su ciò che è presente, però bisogna anche vedere ciò che dovrebbe. Essere presente e non è presente e, non, e manca. Come dico sempre, un po' come nella scena del crimine, no? Dove bisogna prendere ciò che è presente, va analizzato, catalogato, visto nel modo più scrupoloso possibile, ma anche vedere ciò che avrebbe dovuto esserci e non c'è, e, e non poteva non esserci. Perché non c'è? Tante grandi scoperte vengono proprio per il fatto che non c'è, non c'è. Per esempio, non ci sono i sadducei nel Vangelo di Giovanni. Allora, l'editologo fa la domanda, ecco, allora, la prima domanda che ci dobbiamo fare oggi nel nostro corso di angelologia, è perché questa limitatezza, questa praticamente assenza della presenza angelica nel Vangelo di Giovanni? A parte la resurrezione, che quello è un dato oggettivo, è un dato storico, perché è stato documentato da più fonti, non solo da, da, da un Vangelo singolarmente. Va, si va ad assumere, ad assommare ad altre, ad altre citazioni e, e il sospetto che sia un testo sacerdotale a questo punto non è più solo un sospetto ma diventa praticamente una certezza imprescindibile e se allora mettiamo gli occhiali de, de, de, de, della visione teologica e alachica dei sacerdoti, il reggio di Giovanni acquista una luce veramente unica, più unica che rara, più unica che rara invece rimaniamo nelle solite pastoie del sistema storico critico eh, post-gnostico e vate alla pesca di tutte le idee strane dell'ottocento e del novecento il Vangelo di Giovanni rimane un libro assolutamente criptato e pensate che è l'unico libro che dice che leggendole credendo in quello che è scritto hai, tua, ricevi la vita eterna quindi diventa anche un po' tautologico che il Vangelo di Giovanni debba per forza essere un Vangelo difficile se è un Vangelo difficile no, ti devo mettere gli occhiali giusti perché se no, come me, non vedo niente quindi, ecco poi eh, l'altro aspetto potremmo dire che eh, della presenza angelica nel, nel Nuovo Testamento è molto, molto, molto forte eh, ovviamente nell'Apocalittica perché l'Apocalittica è tutta mediazione angelica però nei Vangeli è molto forte molto presente in, in, in un certo senso in Luca con moltissime citazioni e altrettanto anche in Matteo. Voi sapete che Luca e Matteo sono de, di fatto degli sviluppi di una de, de, diciamo delle prime memorie scritte su Gesù che hanno portato a quello che veniva definito dai maestri ur Marco, no? l'antico testo di Marco, dicono che Marco sia il Vangelo più antico. Vabbè, adesso a livello di stratificazione forse no, perché ci sono delle cose in Giovanni più antiche di Marco, ma lasciamo stare. Perché dopo veramente dobbiamo citare autori americani, no? la scuola tedesca, no? la scuola francese, eh, vate alla pesca, come dico spesso. Però di per sé c'è una forte presenza angelica e nella tradizione giudeo-cristiana di taglio rabbinico. Ovviamente, loro ci credevano come Gesù ci credeva e gli angeli, ovvio, li ha creati lui per forza ci credeva in, in Matteo. E un'altra, altrettanto importante, che richiama. E bonificandole, eh, bonificandole, tutte le leggende di esseri intermedi tra le divinità e gli uomini della letteratura e della cultura pagana, ma soprattutto greca. Ecco che allora eh, le apparizioni in Luca sono fantasmagoriche, reali, eh, tutte reali, ma è lo stile del racconto che è fantasmagorico. Mentre in Matteo è più criptato. Vi faccio un esempio. Pensate alla, alla presenza angelica dell'annunciazione della nascita di Gesù secondo Matteo. Maria non c'è, c'è solo Giuseppe, per forza, perché secondo un giudeo cristiano è Giuseppe, che essendo carnalmente discendente di Ere Davide, quindi principe, eh, era lui che doveva attestare la, la, la, la primogenitura del figlio, e quindi l'angelo appare per tre volte durante un sogno. Giuseppe, voi sapete che non parla mai, obbedisce sempre, per quello viene definito lo tzadik, il giusto. Quindi in Matteo, già all'inizio, c'è questo colon di, di Matteo che lo rimanda, eh, raccontato da Matteo, che rimanda a Giuseppe come a, a quella tardemà che cadde. Su Abramo, quando vide il segno dell'alleanza dell sugli sulle, gli animali spaccati a mezzene col tannur che passava in mezzo, questo segno notarile no? che Dio si impegna, impegna a confronto con il quale Dio si impegna a confronto con Abramo, ebbene in questa ottica giudeo-cristiana eh, è sempre molto discreto l'angelo, sempre molto quasi in una forma intimistica. In Luca, invece, c'è più fantasmagoria, ecco che allora. L'annunciazione invece, secondo Luca, e oggi ci, ci limitiamo a queste due cose, perché ci sono, dopo dovremo vedere tutte, tutta, tutti, tutti i brani, perché ci sono delle differenze, eh, delle differenze enormi tra un episodio e l'altro sulle funzioni angeliche, poi vedremo al contempo anche quelle demoniache, no? De Ge, secondo Luca, subito appare l'angelo che si presenta col proprio nome, quindi non è discreto come in Matteo, non sappiamo nulla. Vediamo che un angelo gli è apparso in sogno. Invece, con Maria, è quasi, è quasi materializzato perché dice entrò da lei e poi nel versetto 38 dice uscì da lei, cioè dalla, dalla sua presenza, dalla sua casa. Quindi si presenta col nome, un nome forte, Gabriele, la forza, la forza di Dio. E poi anche lì ci sono tre dialoghi molto lunghi, molto lunghi molto più lunghi dei singoli 1-2 massimo versetti di Matteo, sono proprio lunghi, c'è proprio un dialogo, perché? Perché il mondo greco è abituato a questa forma di dialogo tra un uomo e un essere angelico intermedio, che poi veniva brutalmente pensato e creduto come una divinità magari, ecco. o un eroe, quindi un misto no? tra il divino e l'umano, Ecco, allora Luca gli dà molta enfasi. Allora Maria che si turba, eh, Maria che risponde, eh, quasi piccata, dice ma non è possibile, io non conosco uomo, e l'angelo le fa forza, dice no, guarda che verrà su di te la potenza, ti adombrerà la potenza e scenderà su di te la ruach, la ruach, eh, sempre la femminile. E per tre volte, come con eh, Matteo, tre volte, tre volte proprio un segno di certezza, e eh, un timbro no? quasi divino. Quindi concludiamo questa, questa parte eh, introduttiva eh, al, sulla presenza angelica nei Vangeli. Le prossime volte, Dio piacendo, cominceremo a vedere analiticamente questo servizio, servizio alla materia. Vedete quante cose abbiamo detto oggi? Servizio alla materia, come atto di amore verso Dio, che distrugge completamente ogni possibile mentalità dualistica, gnostica, anticosmica, cioè contro il mondo, non il mondo secondo Giovanni, eh? il mondo secondo Giovanni è l'andazzo mentale del mondo che si oppone a Dio, il mondo inteso in senso creaturale, quindi distrugge l'anticosmismo, cioè l'antimondo, l'antimateria. La materia creata tome od da Dio e l'uomo è il vertice supremo della materia. Il servizio angelico che Dio fa a Dio lo fa indirettamente all'uomo, indirettamente a Dio attraverso l'uomo. Vi saluto e vi ringrazio, alla prossima, ciao!